Ciao! vi propongo una questione avete presente quando andate dal panettiere eh, ad esempio per comprare quelle focacce più o meno grandi così che portate a scuola e che vi svelo un segreto fanno tantissime invidia i prof ve lo giuro ecco spesso capita che il panettiere distribuisca dei foglietti ai clienti su cui viene scritto un numero naturale mm, cliente che arriva per primo eh, viene dato il foglietto con l'1, poi al secondo il foglietto col 2 e così via. La questione è molto semplice, il panettiere serve la persona col foglietto col numero minore. Ecco, oggi andiamo da un panettiere un po' bizzarro. All'ingresso vi viene dato un foglietto bianco e un pennarello. E sul foglietto voi potete scrivere qualsiasi numero, vanno bene anche due terzi o cinque noni, purché sia maggiore del numero scritto dalla persona che viene servita davanti a voi. Ad esempio arriva un primo cliente e scrive due settimi, poi ne entra un altro e deve scrivere un numero maggiore di due settimi e ad esempio decide di scrivere cinque undicesimi. Dopo qualche istante, due settimi finisce di essere servito e quindi se ne va, tocca cinque undicesimi. A quel punto entra un altro cliente, osserva un po' la situazione e decide di scrivere sei undicesimi. Ora nel negozio entrano due amiche, si chiamano Alice e Viola. Alice è un pochino più spavalda e dice a Viola, ehi, infiliamoci fra i due. Viola invece è un po' più timida e dice, ma no, mettiamoci in fondo, anche perché secondo me non è possibile scrivere un numero compreso fra 5 undicesimi e 6 undicesimi. Ecco, Secondo voi, chi ha ragione? Ha ragione Alice o ha ragione Viola?